Ciao a tutti ragazzi, sono S2004 e forse avete già intravisto qualcosa ma in questo video devo farvi vedere delle cose molto importanti la prima è che eh, in questo... tutto questo tempo che è passato ho esplorato tutta la mappa noi siamo in quella chiazzetta verde qui sopra, vicino al fiume e io ho trovato una cosa qui che adesso vi dirò poi come potete vedere... E ho buttato pure via. Forse avete già intravisto anche delle cose nella cassa. Qui ho trovato una mappa del tesoro, adesso vi sfido anche perché. Poi qui boh c'è della roba. E forse avete visto anche altre cose. Ma preparatevi perché qua c'è una cosa importantissima. Ho trovato il tridente. Guardate ragazzi ho trovato il Trident Adesso spacchiamo la finestra lanciandoglielo contro Finestra molto resistente Allora riposiamolo qua perché non lo voglio perdere e... Allora poi altre cose in... mh, meno importanti Ho messo a posto il portale del Nether Poi mh, qui nel frattempo la farm sta producendo pochissimo perché uh -huh. non è che abbia fatto tantissimo poi devo andare a dormire e qui ho fatto un um, enchanting table io direi di incantare due cose velocemente perché ho tutta sta spazzatura nell'inventario oh, vabbè mettiamo un po' dormiamo Mett buttiamo via robe stupide che ho nell'inventario tipo questo, questo questo, questo Questo E questo Poi Dormiamo E Perché non mi fa vedere Con l'armatura Io ce l'ho l'armatura Non dirmi che l'ho persa oh, Che pizza però Madò Abbiamo del ferro Per rifarcela ah, Anche il piccone volevo poi lì vedete anche dei materiali Non abbiamo ferro Uff, Vedete anche dei materiali perché volevo fare ancora un'altra farm E mi stavo già preparando ah, Vediamo un po' se qui ho del ferro meno male <coughs> Allora, cerchiamo una crafting velocemente E, e poi in facciamo l'armatura Che non so perché mi si è distrutta Ma vabbè lasciamo perdere perché comunque il tridente l'ho avuto uccidendo un uh, droned che totalmente random me l'ha droppato adesso lo volevo incantare visto che abbiamo la tavola di incantamento che con qualcosa di stupido ma tanto è sempre meglio che niente i lapislazzuli dimmi che ce li ho ti prego non voglio andare in miniera a prenderli Uh, mi dimentico sempre che nella nuova crafting Eh, sì, nella nuova Nella nuova tavola da incantamento ci sono queste cose Allora, vediamo Questo Ok, non ho visto che cos'è Indistruttibilità Va bene Qui Questo coso qua Impalamento Non so che cos'è Poi spada Importantissimo Indistruttibilità Vabbè cosa molto inutile in più uccidendo un, un, uno scheletro ho trovato questo che forse non vi interesserà molto ma vabbè ehm, allora posiamo tutto il materiale che non ci serve qua e posiamo anche i picconi avrei preferito trovare eh, silk touch perché eh, li tocco di velluto, tocco di seta come volete chiamarlo voi perché che cavolo sto facendo per ho due ender pearl non lo so perché eh, forse se non l'avete ancora capito oh, ho trovato um, una, una barriera corallina ah, no, è qui la mappa che sta qui qua dove vi ho fatto vedere qua dove ma perché mi si spala la visuale? Adesso faccio un taglio, vado fino laggiù. E poi dopo andiamo a cercare la... Eh, come si chiama? La, il tesoro. Vediamo se c'è qualcosa di interessante dentro. Perché ho trovato anche una nave, ma io vi dico che non ho trovato neanche una cassa. Ah, con sta mappa qui non vedo un cavolo, quindi mettiamo Ah, va bene questo pezzo lo taglierò quindi ciao allora ragazzi da come potete ben vedere da qui c'è un um, oceano e in questo oceano c'è una barca che qui che l'avevo già vista prima questa barca mi sembra ma io vi... Ah, a parte che sto già soffocando quindi forse è meglio che torniamo in superficie poi adesso arriva un drone e mi ammazza. Quanto ci scommettiamo? che devo già di nuovo mangiare, che pizza. C'è la barriera corallina e qui c'è questa nave che mi sembra che è quella che ho visitato prima, sì. E non c'era assolutamente nulla. Adesso togliti delfino perché devo di nuovo tornare su perché se no muoio. Ma to che pizza. È noiosissimo sempre stare qui a respirare. Ah, devo prendere il respiro ehm, qui c'è la barriera corallina ed è molto interessante qui ho trovato molte cose tipo che pizza di nuovo tipo questa casettina qui in cui ho trovato la mappa del tesoro quindi prendo un attimo questo adesso devo di nuovo tornare in superficie uh... <coughs> e tra tutti questi delfini ho trovato questo adesso in questo episodio volevo perché viene di continuo notte in questo in questo posto volevo andare a visitare oh. ok non ho dovuto fare troppa fatica ma vabbè allora, andiamo su questa X, se ce la faccio, qui, e con la... Allora, ragazzi, ho... ho scavato tutta questa zona qui, anche se non sembra tanto e tanto, e che bello cosa ho trovato. Stavo per dire, guardiamo cosa c'è qua dentro, e c'è tanta roba interessante. Libro... Vediamo se c'è scritto qualcosa di interessante. Che non ci sia... che non sia vuoto. Poi ferro. Che Rigenerazione e un cd. Ok. Quello che mi interessava di più è questo. Le pozioni. E vediamo. No, non c'è scritto niente. Sarebbe stato interessante ci fosse stato scritto qualcosa oddio quante pagine ci sono vabbè qua scriveremo poi la nostra biografia, tra virgolette eh, poi la TNT, interessante eh, l'Earth of the Sea anche questa armatura, più o meno, si sì, mi piace e, e poi anche le pozioni sono molto interessanti Adesso Un pesciolino bello Adesso prendiamoci la cassa perché è sempre Cioè io non la butterei via tanto è sempre buona roba Poi E si è messa a piovere Cioè giustamente eh. Adesso faccio un altro taglio Torno a casa E Proviamo a, non lo so cosa proviamo a fare, vorrei provare a trovare um, eh, Silk Touch, ma mi sa che è un incantamento troppo raro. Però siamo molto felici che abbiamo trovato il. Um, eh, subito la barriera corallina, che è molto, molto bella, eh, molto bello anche che la Mojang si sta sviluppando su queste cose magari allora, adesso faccio un altro taglio e torno a casa allora ragazzi sono tornato a casa e vabbè no... non so cos'altro dire quindi credo che il video finisce qui ci sono state molte cose interessanti ho svuotato un po' il mio che pizza che mi si sbala sempre a usare Un po' il mio inventario Credo che per la prossima volta Che a questo punto sarà venerdì Farò una cantina qua E in questa cantina eh, Metteremo altre casse E c'è cioè, Dobbiamo ordinarci un po' di più la casa Perché c'è troppo pasticcio Capisco due casse qui però Probabilmente toglierò tutte queste roba qui la sposterò in cantina e troviamo anche un bel design per la cantina, magari non lo so farò un casino di altra legna perché ne ho troppo poca poi imposterò una farm di meloni eh, che probabilmente a questo punto mh, ve la farò vedere nel prossimo video come si fa e qui tenterò di iniziare a fare qualcosa ma non farò molto. Eh, io vi saluto. E eh, detto questo io vi saluto. Ciao. Io che apro le mie